Ascolta un momento, lo sai, da te ne non ho, ma ho bisogno, è il Ehi tu, vuoi darmi la mano, su dai, andiamo lontano, e il sentiero. So che il giorno è oggi. Destino, l'età, davvero non so, ma sorrido sempre perché non ho certezze ne sognare, lo so e io lo